Una domanda al signore qua, è vero che vi alleate con la Lega Nord? Ma l'hanno scritto i giornali di Caltagirone, eh, per cui è evidente che se Caltagirone e i giornali di Caltagirone scrivono una cosa è falso. Il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai con i partiti politici che hanno contribuito ai disastri in Italia. La Lega ha governato tanti anni con Berlusconi, la Lega farà la sua strada, noi andiamo solo, esclusivamente, per conto nostro. Non si alleeranno, quindi siamo contenti. No. Ciao, ciao, di nuovo, di nuovo.